Oggi parliamo dell'ancoraggio delle ciocche, come montarle eh, nel migliore dei modi per non avere problemi eh, col passare del tempo. La sciocca può creare questo effetto eh, fontanella. L'effetto fontanella non è altro che una ciocca non posizionata adeguatamente. Eh, perpendicolare al pavimento vi faccio vedere una ciocchettina eccola qua, ce l'ho proprio in mano eh, questa è una ciocca da eh, 0,8 eh, ci sono ciocche che possono essere 0,5 0,8, 1 grammo 1, 2, grammo il tipo di lavoro che deve andare a fare io vi faccio vedere su questo slate eh, un disegno da tenere sempre in considerazione durante il montaggio delle ciocche è l'angolazione giusta, quella che va tenuta in modo costante a un angolo di 10. Gradi. Questo ci dà l'opportunità di avere delle ciocche fluide e non creare, eccola qua la seconda slate, per evitare questo effetto. Che le ciocche non siano fluide questo influisce nella garanzia che noi diamo di 100 giorni alla cliente è fondamentale che le ciocche siano sempre fluide